anche all'inizio di uh, questo non si può passare, no? va bene così, No? lontano, allora, abbiamo fatto una settimana di prove e siamo messi così. Benvenuti, o sì, benvenuti perché come dire, dovevamo essere due blocchi diversi, di fatto siamo un blocco unico che continua. Quindi, siccome è un work in progress, eh, produciamo delle modifiche. Eh, intanto, io sono Corrado Mandreoli. Benvenuti e benvenute. Oh, benvenuti e benvenute. Anzi, direi soprattutto benvenute. Eh, dicevo, sono Corrado Mandreoli, correggetemi tutte le volte che lo sentite, lo sentite noi Luisa mi corregge da quando ero all'elementare. Eh, eh, sono Corrado Mandreoli, sono di Rescue People, una ONG, una delle più giovani, nonostante la mia età non sia quella, ma una delle più giovani, perché è nata nel 19 dicembre del 2019, è una ONG che ha comprato una nave e l'ha messa in mare per salvare vite umane. E oggi ho l'onore e il piacere di essere qui a Riace, dopo tanto tempo, a coordinare questo gruppo di lavoro e dicevo prima, dovevano essere due sezioni distinte, una era una conferenza stampa, questo è un vero e proprio workshop, ma di fatto tutta una serie di cose sono già state dette anche grazie alle vostre domande che avete posto e grazie alle risposte che sono state date siamo entrati molto nel merito delle questioni, quindi eh, produrrei questa modifica, ridarei adesso più voce al vissuto, all'esperienza dell'ONG e poi, come dire, eh, torniamo anche con delle domande anche ai rappresentanti del, dell'Europarlamento, del anche perché Damien dopo ci dovrà come dire, fare una breve sintesi di questo ottimo, utile lavoro che è stato, che è stato fatto. E allora entriamo, diciamo così, con i piedi del piatto. Eh, se, il tema è la criminalizzazione, la criminalizzazione della solidarietà, ma molto più specificatamente la criminalizzazione di chi opera per, come dire, paradossalmente rispondere a quelli che sono i requisiti per noi italiani, eh, quelli della Costituzione e anche ai principi fondativi dell'Unione Europea. Il tema qual è? È che il nostro Paese e l'Europa hanno voltato le spalle a questi principi e su tutta una serie di questioni, in modo particolare l'accoglienza, ma il soccorso in mare, di fatto hanno ritirato la loro presenza. E non hanno fatto solo questo, perché questa è la questione. Non solo non ci sono più, e le ONG si occupano nel Mediterraneo, ma eh, sulla rotta balcanica, non dimentichiamo Ventimiglia, eh, il confine francese. Cioè loro non ci sono più, ma non si accontentano, si accaniscono nei confronti di chi sostituisce il loro ruolo. E questo è, è davvero vicinari, non so, è, è, è la cattiveria di persone. In verità c'è un, un problema che è politico, perché guardate, il tema vero qual è? È che le ONG non è che fanno solo accoglienze, salvataggio, intervento. Le ONG sono degli occhi attenti su quello che avviene. E quello che più dà fastidio è quando tu sei in mare e vieni sorpassato dalla moto vedetta libica, che abbiamo pagato con i nostri soldi, che si infrappone tra te e l'imbarcazione da salvare e ti dice vai via con i nostri soldi, in spregio alla nostra Costituzione paghiamo altri per fare quel lavoro sporco, e però lo si deve sapere, così come quando siamo sulla rotta balcanica ad osservare che cosa avviene dentro nei fili filistinati d'inverno. Allora il tema non è criminalizzare il soccorso, ma chiudere la controinformazione, spegnere la luce su quello che sta avvenendo. E allora il tema è proprio questo. Oggi noi siamo qui anche per che cosa? Per tenere accesa la luce su una cosa maledetta, che è questo processo a Mimmo Lucano. E il problema è per Mimmo Lucano, perché la condanna è pazzesca, è inaudita, ma il tema vero che dobbiamo sapere è che se viene condannato Mimmo, per chiunque faccia quell'attività di accoglienza, di soccorso, di impegno, sarà tutto più difficile. Allora un motivo per cui dobbiamo tenere accesa la luce su questo processo perché questo processo non è solo un processo a non è solo un processo a riace, ma è un processo a chiunque in questo paese sogni una comunità diversa, un modo di convivenza diverso, non solo per chi è in difficoltà, ma per tutti noi. Perché vivere in un paese dove governa l'odio, la paura, l'indifferenza, è un mondo brutto da vivere per tutti, non solo per chi è in difficoltà. E allora lo facciamo per noi, lo facciamo per Nino, per gli altri, ma lo facciamo anche per noi. Dopo questa breve introduzione, che mi hanno pagato per fare questo tipo di lavoro, eh, io partirei da Viviana, SOS Mediterranea. E con quest'ottica. Eh, a partire proprio dalla tua esperienza, da una persona che è impegnata diciamo quotidianamente, da diversi anni, su questo fronte come, come ti senti addosso in questo processo di criminalizzazione? Cioè, cosa c'era prima e cosa c'è adesso rispetto al lavoro che fai? Grazie. Intanto ringrazio Anina eh, chi mi ha invitato, come è stata sperita nel Riauto per me è la prima volta che sono qui eh, la sensazione che ho avuto ieri sera avendo velocemente questo posto è che molto spesso i fatti parlano molto più di tante parole, quindi veramente sono rimasta colpivita, eh, cioè questo veramente è veramente l'esempio del fatto che se si vuole eh, si può fare accoglienza, accoglienza partecipativa, un'integrazione reale, che non è un'integrazione passiva, ma Prendere attive le persone, lasciarle in qualche modo libera di, eh, di esprimere quelle che sono le loro culture, le loro tradizioni e integrarle appunto con un territorio come quello di Riace, comunque aveva anche bisogno di questo, perché credo che prima che arrivassero queste persone qua probabilmente era un po' un visato fantasma, quindi sono rimasta a te Io Sono Viana di Bartolo, professore di Rana, sono una scritturitrice da 5 anni, dal 2017 quindi ho iniziato proprio nel periodo della, prima, prima della crisi migratoria, una crisi che in realtà non, non è mai terminata e continua a essere, anche se se ne parla molto di me, eh, ho iniziato eh, con la nave Aquarius. e eh, diciamo, sono adesso a terra, eh, faccio anche parte del Consiglio direttivo cioè di sono in Italia, quindi mi occupo anche un po' di partecipare a questi eventi e eh, di testimoniare, perché come diceva Corrado, eh, noi a bordo salviamo, proteggiamo le persone, ma uno dei nostri compiti più importanti è quello di testimoniare e di raccontare quello che succede a mare, quello che vediamo noi con i nostri occhi, che difficilmente qualcun altro può vedere, perché noi, il Mediterraneo, come tutti i mali, veramente sono luoghi in qualche modo inaccessibili, difficilmente ci si trova in acque internazionali al largo della Libia, di Malta, e d'Italia meglio delle organizzazioni non governative che può farlo. Eh, io ho iniziato con la Nava nel 2017, quindi in qualche modo ho potuto assistere a quella che è stata un'escalation eh, della criminalizzazione eh, e in qualche modo di tutte quelle attività a volte a scoraggiare eh, i missioni di soccorso. Quello che ho potuto notare da operatori diciamo, umanitario e da soccorritore a mare ehm, è che le strategie europee sono andate in qualche modo in due direzioni. Da una parte l'esternalizzazione appunto dei confini marini. Quindi eh, il confine marittimo diciamo, diventa il nuovo confine da proteggere, non sono più quelli territoriali o acque territoriali, ma si sono estesi. E per poter fare questo diciamo che le autorità europee hanno in qualche modo dato il potere alle autorità dei paesi terzi. Un po' che facendo una ricerca questo è avvenuto in Libia, come è avvenuto in, in Marocco, come è avvenuto anche dalla parte della Turchia. Quindi si va in qualche modo a, a finanziare, a, a, a, a tra virgolette, eh, eh, fare dei training per diciamo, insegnare a loro cos'è il soccorso. Eh, eh, diciamo renderli partecipi eh, come buoni succorritori, buoni succorritori, però in realtà stiamo parlando di paesi che non sono democratici, paesi che non hanno aderito comunque alla Convenzione su, sui rifugiati, paesi in cui veramente i diritti umani non sono comunque tutelati, anzi, eh, quindi. Diciamo che la legittimità di questo postato di consegna è molto dubbia dal punto di vista credo di tutte le organizzazioni che si occupano di diritti umani. Dal punto di vista marittimo, io da marittimo posso dire che una guardia costiera libica non è veramente eh, attrezzata come dovrebbe essere, non, non, molto spesso non corrisponde a tutti i. Diciamo, eh, i le misure di sicurezza che dovrebbero fare uh, le guardie costiere quando fanno i soccorsi, perché quando fai i soccorsi devi essere anche in grado di proprio dare l'assistenza medica immediatamente, devi avere tutti i dispositivi di salvataggio, salvaggianti, eh, datteri di salvataggio, devi veramente essere in grado... Di, uh, di provvedere a 360 gradi a quella che è una vera e propria operazione di soccorso. Un'operazione di soccorso che si conclude, come sappiamo, forse alcuni no, in un porto di sbarco sicuro. Un porto di sbarco dove diciamo, che tutti, eh, tutti diciamo, le, i bisogni primari delle persone in nascite devono essere soddisfatti, quindi dal, dal bisogno diciamo, della, dal cibo, dalla, dallo shelter, da, mh, al, alle, cure, alle prime cure mediche. E diciamo che anche questo, eh, a questo punto, è molto dubbio, perché probabilmente Tricoli non può rappresentare un porto sicuro di sbarco, visto che, diciamo, uno, è il porto da dove partono le persone, eh, due, sappiamo che queste persone, quando tornano lì, vengono richiuse nelle prigioni bibliche, eh, e noi abbiamo eh, abbiamo veramente modo purtroppo di vedere con i nostri occhi di toccare le loro ferite, le loro di tortura sia fisica che psicologica. Quindi da un punto di vista è l'esternalizzazione dei confini, da, un, da, un, da, un, da un, sul primo livello, su un altro livello diciamo che c'è la, la criminalizzazione di quello che è il soccorso e delle organizzazioni che operano per il soccorso. Io ho potuto notare che dal 2017, quando da abbiamo iniziato uh, a lavorare, in qualche modo già la narrazione dell'immagine le delle ONG immagini è cambiata totalmente. Quindi si parte da Angeli del Mare, a Angeli del Mare, a del, del Mare, Tassi taxi del Mare. Eh, quindi ecco proprio l'immagine dell'opinione pubblica, grazie diciamo, a tanti slogan politici e quant'altro, è cambiata totalmente, quando in realtà la nostra attività in è, stata, è stata sempre la stessa e continua a essere la stessa. Noi facciamo soccorso, salviamo le persone comunque in difficoltà a mare, cooperiamo con le autorità. Prima ok? lo facciamo molto di più perché quando è iniziato il 2017 diciamo che nella parte della zona eh, di ricerca e soccorso tipica, l'attore principale era la Guardia Costiera italiana eh, e quindi questi, tutti i soccorsi erano coordinati con la Guardia Costiera italiana e il centro di coordinamento a Roma. Eh, negli anni, diciamo che questa idea di pull factor cioè, è iniziata a creare l'idea di pull factor, quindi prima ancora che noi, eh, il primo attore di pull factor è, eh, è stata l'operazione Mare Nostrum. Nel 2014, dopo il grande naufragio del 3 ottobre, si è iniziata diciamo, a capire a livello europeo che c'era la necessità di un'attività di soccorso a mare, in ehm, qualche modo ramificata con diverse navi, con diversi mezzi di soccorso, ed è iniziata questa grandissima operazione ehm, eh, che è stata affidata alla Guardia Costiera italiana, che tra l'altro è una delle... Eh, degli organismi che sono veramente meglio equipaggiati per la ricerca di soccorso. Sia dal punto di vista della, dei mezzi, della comunicazione e di tutto. Eh, quindi si è iniziata questa grandissima operazione di soccorso nel Mediterraneo, che copriva tutta la zona di ricerca e soccorso, sia libica che anche in parte maltese. Con eh, effettivamente eh, la, il risultato di tantissimi sbarchi effettuati dalla Guardia Costiera Italiana. Quindi, a termine di, questo, di questa esperienza, il primo dito fu puntato contro la Guardia costiera e subito è stata, diciamo, eh, stata interrotta questa operazione diciamo, di soccorso umanitaria eh, proprio perché era stata accusata la Guardia Costiera stessa di essere un pull factor, di essere in qualche modo un'attrazione per, per i migranti. Noi sappiamo che in realtà non ci sono evidenze su questo punto, perché comunque eh, da quello che abbiamo anzi al contrario potuto vedere mh, anche dopo diciamo, lo smantellamento di questa operazione, le operazioni, eh, le, le, le, le imbarcazioni sono comunque state messe a mare, sempre e comunque a prescindere che ci siano un di soccorso, che ci siano, perché comunque eh, il trafficante, da quello che possiamo vedere noi, comunque mette a mare le persone e in qualche modo raggiungeranno in un modo o in un altro le coste italiane. Vediamo che adesso ci sono tantissimi sparchi indipendenti, ma la cosa più terribile è che quest'anno, forse non se ne è parlato tanto, forse eh, questa è una notizia su cui ci siamo abituati, ci sono stati tantissimi naufraggi, ma veramente tanti. Eh, penso a migliaia di persone se li assommiamo eh, tutti quanti, tutti i naufraggi che ci sono stati quest'anno. Eh, quindi, diciamo, questi, queste due sono state le direzioni in qualche modo con cui si sono svolte le politiche in qualche modo eh, di contenimento di quello che è stato il flusso migratorio e che noi come legge abbiamo potuto toccare con mano. Come eh, organizzazione non governativa io posso eh, raccontare che c'è stato veramente un, un cambiamento di rotta nel 2017 con il codice di condotta a Niti. Diciamo che questo è stato un momento che dal punto di vista corso ha segnato un passaggio, perché all'improvviso in qualche modo si, ecco, diciamo, si, si stava iniziando ad attuare il passaggio di consegna alla Guardia Costrella Libica e con il codice di condotta in qualche modo si rallentavano, si scoraggiavano le ONG. Che in qualche modo eravamo a mare eh, che ci coordinavamo anche tra di noi, per esempio uno dei punti del codice condotta era il divieto di poter fare dei transfer da una nave un all'altra, cosa che per esempio nel mio caso una volta ha portato la nave a strada con un'imbarcazione piccolina era sovraccarica dopo che aveva effettuato un soccorso eh, noi avevamo chiesto il permesso all'autorità perché noi come organizzazione di soccorso lavoriamo sempre o cerchiamo di lavorare sempre diciamo, in cooperazione con le autorità quindi chiediamo sempre l'autorizzazione prima di in qualche modo effettuare un'operazione quindi abbiamo chiesto il permesso per poter trasferire queste persone perché la non era più grande era meglio equipaggiata avevamo il personale medico eh, quindi potevamo dare un'assistenza reale e non ce l'hanno consentito, quindi abbiamo dovuto noi portare i in pianistra, abbiamo portato il nostro personale medico su una nave che era sovraccarica e che veramente anche a livello di bilanciamento era sapeva, diventata pericolosa. Solamente dopo forse 24 ore a deteriorarsi delle condizioni mediche, finalmente ci hanno dato l'ok. Però poi immaginate, questa è una cosa che vi racconto per farvi capire come tutte queste piccole cose rallentano e scoraggiano, o comunque tentano di scoraggiare quelle che sono le organizzazioni che, in realtà, fanno soccorso e stanno semplicemente attuando quelle che sono le normative che sono state create dall'Unione Europea o, comunque, dai trattati internazionali, perché, comunque, soccorso a mare non ce lo siamo inventati noi, è un obbligo non solo per l'ONG ma per tutte le imbarcazioni in transito che trovano delle barche in distress e difficoltà e obiettivamente se le vedete quelle sono barche in distress e difficoltà non c'è dubbio su, su questa cosa. Quindi, ripeto, questo è veramente il paradosso, eh, un po' che posso dire a livello di, ecco, di, eh, di idea, no? Eh, L'Unione Europea, come in tutti gli Stati internazionali, cercano di in qualche modo di rendere la navigazione più sicura di, di, di scrivere dei trattati per proteggere le persone e la vita a mare. Eh, rendono i requisiti che sono richiesti a eh, mare ormai sono elevatissimi. E eh, eh, però allo stesso tempo poi puntiamo, con questi stessi obblighi vengono trasformati dalla narrazione, dal, dal momento politico e da quant'altro. Molto bene, molto bene anche perché stiamo rimanendo dei tempi. Io ho Nina che mi guarda, siccome è una molto attenta ai tempi, la Nina, grazie Nina di esserci. Eh, la settimana che ci scrive, 5 minuti di loro parlamentare, 10 minuti. Eh, indicazioni molto precise. Indicazioni. Eh, grazie Viviana, grazie Viviana hai toccato davvero due serie di questioni. Eh, uno sono le azioni anche istituzionali contro, per cui il, il protocollo, la richiesta a tutti di firmare il protocollo, che appunto rende più difficili le ispezioni eccetera. E poi invece l'altra questione che di fondo è proprio il tema di criminalizzazione, no? il passaggio da Angeli a a demoni, a taxisti del mare, a persone colluse con i trafficanti, che questa cosa ha prodotto un drastico sostegno. L'Italia è sempre stata un paese generosissimo da questo punto di vista, dal punto di vista del sostegno alle ONG, alla, alla, alla cooperazione sociale. Invece c'è in atto una sorta di demonizzazione, è partita a Roma, con Mafia Capitale, dove si è fatto di tutto un erbo un fascio, e, e non a caso fascio, ma, come dire, eh, la cooperazione sociale, che fino a ieri erano appunto i salvatori, quelli che mettevano le pezze a, alle disgrazie, eccetera, adesso sono, diciamo, associati alla delinquenza, e, e così chi fa soccorso in mare, o pensate a, alla vicenda della... Formasia, beh, a formasia, a trieste, il tipo di accuse e quindi questa cosa ha prodotto anche un mutamento profondo nel modo nel comune sentire della nostra comunità. Laura, comune sentire che voi non siete in mare, ma siete da anni a, a, come dire, a vigilare sul rispetto dei diritti. Anche dal tuo punto di vista, come hai osservato questo mutamento, questo processo di criminalizzazione di chi fa attività, di tutela dei diritti? Sì, allora, grazie, Guardo, per questa domanda. Eh, Amnesty International non fa Search and Rescue, ma si occupa di denunciare le violazioni dei diritti umani eh, nel mondo. E quindi quello che abbiamo fatto in questi anni, eh, a livello europeo, è stato proprio denunciare per gli alti livelli di criminalizzazione della solidarietà eh, e denunciare le violazioni dei diritti umani ai danni dei difensori dei diritti umani, perché di questo si tratta. Faccio eh, un passo indietro e dico che il problema non è solo per chi difende i diritti eh, dei rifugiati e dei migranti e dei richiedenti asilo. Il problema è più ampio in Europa e lo abbiamo visto con il restringimento della, dello spazio di agentività della società civile negli ultimi anni su tanti temi in diversi paesi. Eh, pensate ad esempio alle vessazioni eh, contro mh, i difensori dei eh, diritti LGBTQI, pensate eh, alle persecuzioni in paesi europei eh, contro chi difende i diritti sessuali e riproduttivi delle donne, eh, pensate anche a chi si occupa di questioni ambientali anche nel nostro paese. Uh, e quindi ognuna di queste uh, figure, quindi ognuna di queste persone che difende i diritti umani e che anche per Amnesty International sono difensori dei diritti umani si trova a vivere una vita uh, non facile e in questi ultimi anni appunto non è um, una questione solo di determinati uh, paesi ma di un fenomeno che accade in uh, diversi paesi in Europa e da che cosa abbiamo visto? Che cosa è aumentato? Negli ultimi cinque anni è aumentato eh, l'incitamento all'odio online nei confronti dei difensori dei diritti umani. Eh, pensate alla shitstorm, eh, proprio nel 2017, quando al governo c'erano appunto Lega e 5 Stelle che hanno cominciato a pagare dei tassi del mare, è arrivata. Un, una quantità di gente sui social delle, delle ONG eh, in Italia, non so se in Europa, eh, è, è assurda, nel senso che i colleghi passavano giornate a cercare di rispondere eh, a insulti e, appunto, e a domande assurde. Eh, su quello che era in quel momento la narrativa di odio portata avanti eh, dai politici, portata avanti anche, mi dispiace, però insomma supportata anche dai, dai media in quel periodo. Eh, sono aumentate in Europa le cosiddette guerre temerarie, in Italia non ne parliamo, eh, le cosiddette SLAC, strategic dello Suite de Against Public Participation, Ehm, appunto che stanno diventando sempre di più un ostacolo per i difensori dei diritti umani. Le SLAP di solito prendono la forma di una causa, eh, anche se eh, in genere la semplice minaccia di una causa già di eh, per sé può essere sufficientemente a tacere. Le voci critiche, quindi non si va poi al processo, ma già il fatto che qualcuno gli abbia prelato, eh, poi insomma fa eh, sì che poi anche altri si fermino. Questa è una eh, tattica che viene utilizzata, ad esempio, um, insomma, in modo massiccio in Italia eh, con diversi giornalisti, eh, e poi appunto si parla di procedimenti penali infondati, limitazioni indebite alle attività dei difensori dei diritti umani, gestazioni e campagne denigratorie. Eh, chiaro, eh, a seconda dei paesi in Europa, anche un certo accanimento nei confronti di chi difende i diritti dei migranti, eh, dei richiedenti asilo, eh, appunto chi fa il lavoro eh, di, di search and rescue. Eh, nel rapporto che Amnesty International ha pubblicato nel 2020, dal titolo Punire la compassione, solidarietà sotto processo nella fortezza Europa. Abbiamo raccolto eh, oltre 30 casi emblematici eh, di eh, difensori dei diritti umani dei migranti, richiedenti asilo eh, e rifugiati, via terra e via mare, eh, che eh, sono finiti a processo. Eh, io qui diciamo, ho, preparato, ho preparato una brevissima lista di highlight di casi um, di criminalizzazione eh, in alcuni paesi, in Grecia, in Francia e in Italia, ma se volete approfondire il documento, appunto, con il la compassione, lo trovate online. Um, partiamo dalla Grecia con i casi di Sara Martini, Sara Martini e Sienko Winter, che sono due volontari di una ONG locale che hanno aiutato i rifugiati e i migranti a sbarcare all'estero dopo un pericoloso viaggio in mare. Hanno trascorso 30 giorni di detenzione preprocessuale e stanno ancora affrontando accuse di favoreggiamento all'ingresso irregolare. Sempre in Grecia, eh, un caso più attuale del, dell'ultimo periodo, una giornalista olandese è stata oggetto di una campagna diffamatoria da parte dei media favorevoli al governo eh, greco, solo perché lei aveva durante un evento pubblico, eh, durante una conferenza stampa, aveva chiesto al primo ministro greco quando avrebbe, smesso, quando avrebbe posto fine al prospetto, quindi ai respingimenti. Eh, questa giornalista viveva in Grecia da quasi 40 anni ed era già stata arrestata in precedenza con l'accusa di facilitare il soggiorno illegale di stranieri in Grecia e ora in seguito a questo incidente eh, ha dovuto affrontare minacce fisiche e quindi ha dovuto lasciare la Grecia. In Francia, tantissimi casi, soprattutto nella parte meridionale del conflitto eh, scusate, nella parte regionale del confine italo-francese eh, in quasi tutti i casi sono, tutte le persone sono state accusate eh, di aver agevolato l'ingresso e il transito irregolare dei migranti. Mi porto la bellissima storia di Martin Longrin, che è anche eh, un attivista di Amnesty International eh, in Francia. Eh, Martine Longria è stata accusata di aver facilitato l'ingresso illegale in Francia eh, di due minorenni guineani espulsi dall'Italia. Martine li incontrava al confine di Ventone-Ventimiglia, che era il dato francese, per accompagnarli poi alla polizia di frontiera, avendo con sé i documenti che, che dimostravano che poi questi ragazzi li avrebbero presi in carico il servizio sociale francese. Per questo gesto, quindi solo per aver accompagnato con questi ragazzi minorenni con in mano un pezzo di carta, è stata giudicata da un tribunale francese e ha una condanna fino a 5 anni di carcere e 30.000 euro di multa per favoreggiamento dell'immigrazione legale. Dopo tre anni di processi, quindi si è fatta alle alla fine dell'8 luglio 2020, L'attivista è stata finalmente eh, scagionata, l'accusa è stata ritirata. E è stata questa una vittoria sia per, Mar sia per Martin, la nostra attivista, sia in generale per tutti perché eh, ha dimostrato che il principio di solidarietà non è un reato. Eh, un altro caso assurdo è stato quello di Cédric Herrot, sempre in Francia, probabilmente lo ricorderete: lui era un agricoltore, un contadino della Val di Loca. Ehm, che nell'ottobre 2016 aveva iniziato ad accogliere dei, dei rifugiati nella sua terra, dandogli cibo, alloggio, aiutandoli nel transito. Ehm, bene, la Corte di Cassazione francese eh, ha, lo ha assolto eh, dopo che il processo di primo grado lo aveva assolto, mentre l'appello lo aveva condannato eh, per il favoreggiamento dell'immigrazione illegale. Eh, anche lui ha 4 anni e mezzo per fortuna appunto anche il suo caso anzi non è per fortuna perché esiste una giustizia anche il suo caso si è concluso positivamente perché la solidarietà non può essere passibile di conseguenze giuridiche un altro caso francese è quello di Perra Lama Mannoni che aveva aiutato tre donne eritrei ferite che aveva incontrato confine, eh, al confine italiano nel 2016 e che non poteva lasciare lì lasciarli lì in mezzo alla strada, le ha fatte salire sulla propria macchina e per questo è stato condannato per aver facilitato la circolazione regolare dei cittadini stranieri. Era stato processato cioè dal Tribunale di Nizza nel eh, 2017 riconosciuto innocente, ma dopo l'accusa, eh, diciamo, una volta in appello invece era stato condannato a due mesi di carcere. E ci ha voluto un doppio intervento della Corte di Cassazione del Consiglio Costituzionale per riconoscerlo definitivamente l'innocente del 2020. Un altro caso assurdo che conoscerete e che avete sentito è quello dei sette di Brian eh, una serie di 200 persone si incontrano tra Platiera e Longinello nel 2018 per, far, per portare avanti una manifestazione in favore e contro i migranti, quindi erano tutti insieme. Eh, in risposta a un atto fascista che era avvenuto alcuni giorni prima da parte di Generazione Identité, un gruppo di estrema destra che, che appunto ehm, aveva organizzato qualche giorno prima un appostamento sul confine per bloccare l'ingresso dei migranti. Durante le manifestazioni sono state arrestate queste sette persone che appunto sono state ribattezzate in riserva di Williamson per aver marcado la frontiera insieme ai migranti. Di fatto, quindi entrando in territorio francese senza vedere i requisiti, e sono stati accusati di favoreggiamento all'ingresso irregolare in associazione a delinquere. <ride> nel 2021, per fortuna, la Corte di appello di Grenoble ha annullato la condanna per favoreggiamento, e anche in questo caso si è eh, risolto positivamente. In Italia, le cose non vanno meglio né per mare né per terra, ovviamente. In questi giorni, sapete che c'è eh, stata la prima udienza per, per, per per gli attivisti di Juventus. No. Eh, qual è la situazione in generale? Eh, Dalla da, fine del 2016 il clima in Italia è stato preso eh, molto ostile a chi difende i diritti eh, dei eh, migranti, dei rifugiati e dei rifugiati di, di, di asilo e a chi svolge missioni di soccorso in mare. Eh, la campagna denigratoria alimentata dai rappresentanti del governo contro le ONG che conducono operazioni di soccorso in mare è stata accompagnata appunto, anche da un codice di condotta cui, eh, di cui avete eh, sentito parlare prima Viviana. Eh, gli equipaggi della maggior parte delle ONG eh, che vanno in mare sono stati colpiti da indagini penali per favoreggiamento dell'ingresso regolare e altri reati. In molti casi le imbarcazioni di soccorso sono state proprio sequestrate. Pensate che in una sola settimana, tra il 2015, nel 2015 ci sono stati due grandissimi naufraggi che hanno visto la morte di oltre 1200 persone. Eh, e sono state di fatto la conseguenza della decisione dei leader europei di porre fine all'operazione dell'Italia di e Verso nel 2014 nel tentativo di colmare questo vuoto alcune navi delle ONG sono scese in acque vicino alla Limpia tra cui appunto la Juventa nel 2016 eh, la nave aveva salvato 14.000 persone da quando è partita eh, 14.000 persone dall'allegamento ma le autorità italiane hanno sequestrato quella nave nel 2017 e hanno aperto delle indagini eh, anche qui l'equipaggio è stato accusato di aver facilitato l'immigrazione in Italia dalla Libia e di fatto anche aver eh, colluso con i trafficanti. Eh, nel gennaio 2021 sono state ritirate le accuse contro sei membri dell'equipaggio, mentre altri quattro adesso stanno affrontando il processo insieme ad altre ONG, tra cui ehm, eh, Save the Chitre e Medici Senza Frontiere. Eh, il Tribunale di Trapani ha aperto lo scorso 21 maggio l'udienza preliminare eh, su questo e adesso il giudice deciderà se gli imputati dovranno essere processati per il favoreggiamento dell'ingresso illegale di migranti in Italia. Aggiungo che giornalisti e società civile, tra cui Amnesty International, hanno provato a chiedere eh, al Tribunale di Dragani eh, di poter presenziare eh, all'udienza. E la risposta è stata no e vi leggo anche che cosa è stato detto. Ecco, il pubblico ministero ha negato l'accesso poiché secondo lui non avrebbe portato nessun valore aggiunto quando invece, secondo Amnesty International, quello sarebbe stato proprio un valore aggiunto, ovvero il valore aggiunto della solidarietà che i giornalisti la società civile avrebbero portato eh, nei confronti degli imputati, sia anche della verifica della trasparenza di quanto accade in Aula. Amnesty International spesso ha portato la propria solidarietà ehm, con le vittime di violazione dei umani, vittime di violazioni dei diritti umani eh, in processi in corso e è stata presente, ha presenziale e ha seguito tutte le udienze. Quindi in altri casi questo è stato possibile, ma in questo caso si è preferito eh, diciamo, censurare eh, piuttosto che eh, condividere. Ci sono altri casi appunto, che non mi perché vedo curato, guarda l'orologio, eh, ma anche qui. Eh, infatti, infatti, dico solo Don Mussi Zerai, anche lui accusato e adesso per fortuna le accuse sono cadute. Eh, Andrea Costa eh, della soluzione Bautab eh, che aiuta i migranti in transito a Roma. Eh, anche lui ha voluto affrontare un'udienza che poi per fortuna si è conclusa eh, senza nulla di fatto, nel senso che il processo non ci sarà perché di fatto non c'è creato, solo perché hanno fatto una colletta e con i soldi avevano aiutato dei migranti che volevano arrivare a Ventimiglia e poi ovviamente eh, la storia del caso di Mimmo Lugano, noi che oggi rappresento Amnesty e porto a Mimmo la solidarietà e il supporto di tutto il movimento di Amnesty International Italia. Eh, chiaramente eh, condividiamo i valori rappresentati dall'esperienza di Riace e attendiamo ora che venga dimostrata la sua innocenza. E quindi, eh, diciamo... È una bella <ride> Eh, è un compito delirato mio anche voi sappiate no grazie Laura per due motivi uno eh, Laura è Laura e Annesty perché questo lavoro davvero che quelli loro ci sono sempre cioè loro ci sono sempre nel senso che eh, non, non, non c'è una, una questione segnata da ideologie cioè voi ci siete, cioè quando un diritto è leso voi ci siete grazie anche per questo racconto perché tra l'altro se io fossi il mimo come dire, sarei molto contento di una lettura di questi casi di incriminazione e tutti, e tutti risolti bene va detta una cosa tutti risolti bene dopo tre anni di gogna, tre anni eh, di, di, di, di calumnie, anni dove tu, semplicemente perché hai risposto a un bisogno di umanità, vieni invece, come eh, dire, descritto come un delinquente, e questi sono anni che anche quando verrai assolto, eh, sono ferite che rimangono perché, perché la tua dignità l'immagine di te, anche se tu sei forte, resisti, hai una rete di amici che ti sostiene, però queste sono davvero eh, cose eh, che lasciano dei segni. Quindi cioè, tutti noi speriamo nella chiusura positiva, però quello che non può e non deve succedere è che le persone vengano perseguitate semplicemente perché promuovono un'idea di una società coerente, di una società vivibile, eh, nei vostri interventi oltre che la denuncia, sto facendo un casino, oltre che la denuncia si intravedono anche già le piste, come dire, di lavoro, però su questo ci torniamo, perché il tema vero nostro è che oggi noi non vogliamo solo fare denuncia, ma vogliamo anche dire, va bene, ma se questa è la situazione che cosa dobbiamo fare? Prima di fare questo, però, in continuità con il rapporto che ha detto Laura, darei la parola a Damiano sul loro lavoro come dire, di monitoraggio di questi casi di criminalizzazione della solidarietà. Penso che tutti voi abbiate potuto ritirare questa sintesi, però mi sembra uno strumento molto eh, Molto interessante anche come elemento di lavoro. Grazie, Damien. Non, non è un micro di microfono Hai facoltà di parlare. Grazie, euh, je ne vais pas être trop long, quand même, perché qu effettivamente l'étude è disponibile en italiano e in anglais, donc je vous laisse la découvrir en détail. Je voudrais simplement replacer le contexte. Non sarò mi dilungherò troppo perché in effetti quello studio è già disponibile, è disponibile anche in italiano e quindi mi limiterò ad attirare l'attenzione su alcuni punti. Per cominciare, je vais vous donner lecture, c'est pas très dell'articolo 2 euh, del traité dell'Unione Europea. Il dit: L'Unione Europea repose sur les valeurs de rispetto della dignità umana. Di libertà, di de democrazia, di égalità, dell'état di de droit, ainsi che del rispetto dei diritti umani. E per prima cosa che vorrei è quello che è il testo dell'articolo 2 della, del, del, del Trattato dell'Unione Europea. Dice che l'Unione Europea si basa sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto, come pure del rispetto dei diritti umani. Le traité sur le funzionamento dell'Unione Europea souligne che ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non discrimination, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e l'égalità entre les femmes et les hommes e il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sottolinea che questi valori sono comuni agli Stati membri in una società che si caratterizza per il pluralismo, la non-discriminazione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e l'uguaglianza tra tutte gli donne e le donne. Malheureusement, il nostro che, tra janvier 2021 e mars 2022, simplement, la dernière année, almeno 89 persone hanno poursuivies dans nell'Unione Europea. Però noi vediamo dai media che da gennaio di quest'anno... Quindi, dalla, da quello che noi abbiamo visto nei media possiamo dire che almeno 89 persone sono oggetto di eh, diciamo azioni legali nell'Unione Europea da gennaio 2021 a marzo 2022. Quindi 89 persone sono sotto processo, sotto inchiesta. E nella maggiorità dei casi, 88%, les défenseurs des droits humains ont été accusés d'avoir fourni une aide all'entrée, au transit o au séjour irrégulier o d'être impliqués dans des activités de traffico de migranti. Nella maggior parte dei casi, 88% dei casi, i difensori dei diritti umani sono accusati di eh, favoreggiamento, aiuto all'accesso diciamo, illegale a questi nei paesi, al transito oppure al soggiorno irregolare, oppure di essere implicati in attività di eh, traffico degli esseri umani. Et criminalisation, cette criminalisation de la solidarité s'est poursuivie et, dans certains cas, même augmentée pendant les périodes durant lesquelles de nombreux pays avaient adopté des restrictions pour lutter contre la Covid-19. Et purtroit, anche cette criminalisation de la solidarité est continuée et, dans certains cas, est peggiorée durant le période dans lequel nous avons molti pays ont adopté les restrictions pour lutter contre la pandémie. Et les données que je vous ai présentées, les 89 cas recensés médiatiquement, ne tiennent pas compte, par exemple, des 330 personnes qui ont été emprisonnées en Pologne euh, en novembre 2021, quand ils sont venus en aide aux, réfugiés, aux exilés qui étaient là entre la frontière vélarusse et polonaise. Et di gli 89 casi di cui ho parlato poco fa, che coprono poco più di un, di un anno, non abbiamo calcolato naturalmente le, le 330 persone che sono state accusate per aver cercato di portare aiuto alla frontiera tra la Polonia e la Bielorussia. Un certo numero d'elements contribuì a creare un environnement hostile per le persone che mettono azioni humanitaires e font preuve di solidarietà envers les migrants dans l'Unione europea. Ci sono vari elementi che contribuiscono a creare questo ambiente ostile, quindi rispetto ai all difensori o alle persone che cercano di svolgere un'azione umanitaria e che fanno prova, diciamo, dimostrano solidarietà verso gli immigrati, questo in tutta l'Unione Europea. E la criminalizzazione della migrazione ha elle-même condotto i migranti a essere trattati come criminali e, être vus come una menace per la sicurezza nazionale. E questa criminalizzazione della migrazione ha essa stessa portato i migranti a essere trattati come criminali e a essere visti come una minaccia per le nostre società. Cependant, malgrado tutti questi decreti, i difensori dei diritti umani continuano a moltiplicare i loro sforzi per assistere i migranti, è quello che è stato detto tutto l'ora, non rinunciano, continuano la loro azione di solidarietà e mostrano la loro solidarietà in situazioni di vulnerabilità. Nonostante tutto questo però, le, eh, nonostante la sfida che questo rappresenta, i difensori dei diritti umani continuano a moltiplicare gli sforzi per assistere i migranti e fare prova, a dimostrare la solidarietà nelle, nelle situazioni di più grande vulnerabilità. Molti sono gli esempi però rappresentante di Amnesty International ce n'ha parlato poco fa, quindi non, non serve che io li ripeta. Quindi, on fait le constat di questa criminalizzazione della solidarietà, e a côté de ça, perché c'est importante, on fait aussi des recommandations all'Unione Europea. Quindi, dobbiamo da una parte constatare la criminalizzazione della solidarietà, e poi, però, dobbiamo anche fare un atto di denuncia rispetto a quello all'Unione Europea. C'è una cosa in regola generale, on l'ha detto tout à l'heure: heureusement, d'une certa misura, che la giustizia è là per euh, libérer un certo numero d'acteurs de, de, della de solidarietà, delle menaces e dei procès qui, qui l'auront été. Per fortuna, come l'abbiamo visto, alla fine, nella maggior parte dei casi, la giustizia si arriva a un riconoscimento da parte della giustizia. dopo molto. La, la liberté de la justice, l'indépendance de la justice est donc fondamentale dans les pays de l'Union Européenne. La liberté de la justice et l'indépendance de la justice est fondamentale pour l'Union Européenne. Et c'est l'un des combats qu'il faut mener, on le voit aujourd'hui en Pologne par exemple, en Hongrie. Che le giustizie sono le mani mano al potere e che a partire da questo momento là, lesiliberi hanno beaucoup d'acquietude a abbondare. E questo purtroppo non è vero per tutti i paesi dell'Europa, anche l'indipendenza e la libertà del potere e della giustizia non è garantita più in tutta l'Europa. Lo vediamo in Polonia, lo vediamo in Ungheria, quindi le cose sono ancora più difficili per chi ha una visione nazionale. In le preconizzazioni che facciamo, noi preconizziamo una revisione della direttiva europea definendo l'aide all'entrata al transito e al suoi giorni irregulieri per differenziare chiaramente gli atti criminali di de traffico d'essere umano, gli atti di assistenza umanitaria e di solidarietà. Quindi quello che noi speriamo, quello che noi vogliamo ottenere e promuoviamo è una revisione delle, delle normative in particolare della direttiva europea che definisce gli aiuti all'ingresso, al transito e al soggiorno irregolari, che dovrebbe essere eh, oggetto di revisione per differenziare meglio e in modo più chiaro quelli che sono i reati, possono essere considerati i veri reati di collaborazione con il traffico di esseri umani, da quelli che invece sono atti di, di azioni di assistenza umanitaria e di solidarietà. Eh, pregiugere o dire che oggi SOS Mediterranea o Rescue s'enrichisse a aller a sauver le persone en mer. Non possiamo certo dire che organizzazioni come SOS o Rescue si, si, si arricchiscono euh, soccorrendo le, le persone in mare, non guadagnano certo, no, nulla. Et donc, pour nous, la clause d'exemption humanitaire devrait être rendue obligatoire pour les États membres et concerner l'aide à l'entrée au transit et au séjour. Et donc, la clause d'exemption humanitaire devrait être rendue obligatoire pour les États membres et regarder l'aide à l'ingresso, au transit et au soutien. Ce qu'on demande aussi, c'est de développer un espace civique pour mieux protéger les défenseurs des droits humains. Et puis, devons aussi développer un espace civique pour protéger mieux les défenseurs des droits humains. Il faut que les États membres doivent promouvoir et créer un environnement favorable à l'assistance humanitaire et à la solidarité à l'égard des migrants. Gli Stati membres devraient promouvoir et créer un environnement favorable à l'assistance humanitaire et à la solidarité en confrontations des migrants. Il faut, dans les rapports qui nous sont rendus régulièrement, qu'on a au Parlement tous les, tous les six mois, toutes les années, euh, par exemple l'Agence des droits fondamentaux, que dans tous ces rapports, il y ait la création d'un indice de l'espace civique européen qui nous donne des informations sur les, la capacité aux, aux organisations, aux ONG, euh, de, de, de pouvoir agir sans risque judiciaire derrière. Occorre quindi uh, includere quell'indice dello spazio civico umanitario anche in tutti i rapporti, per esempio, un indicatore che ci dia la misura del, dello spazio civico umanitario in tutti quei rapporti che vengono così numerosi che l'Unione Europea presenta ogni anno. Autre preconizzazione: on souhaite che la Commission Europea continue a engager d'infraction violazione diritto dell'Unione Europea e dei diritti nella Carta dei diritti fondamentali. E poi la Commissione Europea dovrebbe continuare a eh, prendere delle misure di procedure di infrazione, quindi applicare procedure di infrazione quando c'è una violazione del diritto dell'Unione Europea e dei diritti che sono contenuti nella Carta dei diritti fondamentali. Dans le monde que nous rêvons, un certain nombre de groupes politiques au Parlement européen, SOS Méditerranée ne devrait pas exister, Rescue ne devrait pas exister. Nel monde que nous espérons pour le futur, SOS Méditerranée ou Rescue non ne devraient même pas existir, elles ne devraient pas d'exister. parce qu'on ne devrait pas confier la responsabilité du sauvetage en mer à des ONG. Parce qu'on ne devrait pas confier la responsabilité du sauvetage en mer à des ONG. C'est la responsabilité de l'Union européenne et de ses États membres. Ce sont les États membres de l'Union européenne qui devraient assumer cette responsabilité En attendant, il faudrait qu'une part accrue du fonds Asile et Migration puisse être versée directement à ces ONG. Une partie plus importante, plus conspicue du fonds Asile et Migration devrait être, en dans le temps, dédiée à ces ONG. Je vais regarder ce qui pourrait nous intéresser avant de, de conclure, pour ne pas être long parce que je vous dis, ce que je dis là, vous pouvez le trouver dans le rapport Alors, je vais chercher d'autres points qui pourraient être intéressants à sottolineer maintenant, même si puis, je vous remets un document dans la sua compétence, que vous pouvez lire avec calme. Et pour éviter tous ces conflits qui naissent et toute cette, tout ce qui est à l'origine de la criminalisation de la solidarité, qui est notamment, on l'entend bien souvent, un aiuto al passaggio illegale, quindi in en fait effetti a arricchire le reti trafficanti. E quindi per aiutare a lottare contro questa criminalizzazione della solidarietà che di solito quasi sempre diciamo un... si basa sulle accuse di favoreggiamento, come se ci fosse un guadagno, no? un profitto dalla, da trarre da questo operato. Nous Des voies sûres et légales d'accès au territoire européen. Nous demandons à l'Union européenne de garantir des vies d'accès sûres et légales au territoire européen. qui comprennent des programmes de réinstallation, des voies complémentaires telles que les visas humanitaires, des dispositifs relatifs au permis de travail et à la migration de main-d'œuvre sul principio di de lavoro decente e un'organizzazione pari alle competenze. E quindi che permettano di accedere al territorio europeo attraverso dei programmi di reinstallazione, quindi di reinsediamento, che offrano vie complementari, visti umanitari, disposizioni relative ai permessi di lavoro, perché i migranti possano trovare un lavoro degno e decente. Molto bene, molto bene, grazie, anche perché ci siamo consultati un attimo tra di noi e Rosa, Damiana e Camilla sono soci onorari delle ONG per la, soprattutto per la posizione di devolvere i fondi dell'Unione Europea ah, alle ONG perché se c'è una cosa che, che è una verità assoluta non solo non ci guadagniamo ma l'attività che facciamo per rendere possibile le missioni è incredibile, eh, tutte le volte una missione ha dei costi allucinanti, dopodiché siamo sicuramente ripagati col fatto che salvare una vita umana come dire, non, non c'è prezzo che tenga, però il tema che diceva Daniele è assolutamente incondivisibile, tutti noi sogniamo un mondo dove non ci sia più bisogno di qualcuno preposto al soccorso perché ci sono altri che criminalizzano il movimento libero delle persone. Allora, mi sembra che il quadro di quanto accade sia molto chiaro. Io userei questo tempo e aprirei a tutti a questo punto e tornate in gioco tutti anche chi ha fatto gli interventi, eccetera e mi concentrerai invece su che cosa possiamo fare. E dicevo è aperto a tutti perché c'è un fare che è legato alle istituzioni, c'è un fare che è legato alla società civile, c'è un fare... Eh, noi abbiamo parlato molto no, di giustizia, di indipendenza dalla giustizia, del fatto che per fortuna dopo processi, intentati brutali, si è arrivati alle soluzioni. Però provate a pensare, a, a proposito di indipendenza, agli organi di stampa, a chi fa comunicazione. Io sto seguendo molto la vicenda di Mimbo e, e quindi, non so, a Milano abbiamo creato questa rete Sostiene e stiamo monitorando anche noi un po', abbiamo fatto tutta una serie di iniziative coinvolgendo... Un mondo che non sia sempre il nostro, perché è di parlarci sempre un po' tra di noi, eccetera, quello genere. Ma gli unici giornali che parlano del processo sono quelli di destra, con delle calugne e con fango continuo. Quindi c'è un problema anche del ruolo dell'informazione. Ringrazio quelli che sono qua, Presidenza, Parlando delle Guerre, perché loro da sempre fanno questo loro... e ogni tanto mi metto nei loro panni per com'è difficile, come dire, remare controcorrente. Però ecco, c'è un fare che spetta a ognuno di noi a seconda della propria posizione. Serve il cammino provare a... adesso qui, senza grandi, come dire, quest'oro ottimo, come dire, Luisa lui, lui, lui, lui, mi sembra... Una molto deputata a questa funzione, grazie Luisa di esserci. Io sono veramente straordinariamente ammirata, un grandissimo rispetto per tutto il lavoro che state facendo voi in mare. Però, per riprendere un attimo, prima di parlare della stampa e dei giornalisti, quello che diceva Laura Di Agnistri, rispetto all'allargamento della criminalizzazione. Perché, per esempio, una criminalizzazione molto forte, quindi a ristretto di spazi di democrazia del nostro paese, con influenza di forze esterne, è la criminalizzazione che viene fatta ai difensori dei diritti umani delle violazioni che fa Israele rispetto ai palestinesi. Cioè qui c'è una rottura proprio della democrazia, quando nelle università, per esempio, non si può parlare di eh, Palestina e a parte, una cosa che l'altro fatto si ha fatto adesso, perché i palestinesi dicono da cent'anni fa, e soprattutto anche organizzazioni come Benzelli, che sarà l'Italia fa, no? e soprattutto le Nazioni Unite. Ecco, in Italia non si può più fare eh, riunioni dentro le università parlando della parte di palestina ma in Germania due settimane fa dopo l'uccisione della giornalista Sherina che eh, è stata una cosa allucinante che tutto il mondo ha risposto perché era cristiana e perché era giornalista e perché è stato colpita la casa più sacra, con il minerali la bara, eh, distrutta e fatta cadere per terra dai soldati israeliani dalla polizia perché i palestinesi sventolavano la loro bandiera. Ecco, in Germania i giovani che hanno sventolato la bandiera palestina sono stati fermati, arrestati, impediti a manifestare pacificamente. Oppure in Germania, ma anche in Francia, eh, No? processi contro persone che hanno semplicemente sostenuto la necessità di fare una campagna per disinvestimento, il di disinvestimento di quel contagio dei propri pensieri. Questa viene proprio avanti il doppio standard, la doppia morale eh, dell'Europa, no? che da una parte sostiene appunto i diritti umani e dall'altra poi impedisce ai difensori dei diritti umani di esprimere le non è un problema di stare con Israele o con la Palestina, è un problema di stare con l'applicazione della legalità internazionale, quindi su questo io penso che sia veramente importante collegare la questione dei migranti alla questione della restrizione delle nostre libertà rispetto alla difesa dei diritti umani nel mondo. Detto questo, vorrei prendere una cosa che ci ha parlato, che adoro. Alle commentare che dicevo, so sai che sono vecchia e non posso venire sulla nave con te, però per un po' riusciamo ancora a venirci. Eh, sulla su questione dei giornalisti della stampa c'è veramente una omertà, una complicità e un'accettazione dei pecchi costanti che vengono fatti sui giornalisti. E noi su questo dobbiamo non solo denunciare, ma anche aiutare diciamo che i giornalisti in effetto a questa funzione quindi dobbiamo veramente occuparci molto di lavorare con i giornalisti, nostri amici sono bravissimi però con quei giornalisti che invece faccio un caso se lo prendo troppo lungo poi lo vedo è un'audizione un fatta al Parlamento italiano da parte di Laura cortelli con, con quelle ONG che sono state accusate di essere terroriste eh, cosa non, assolutamente non vera, l'Unione Europea continua a dare fondi a, a queste organizzazioni come HALAC, come, eh, come Defensore del International, eccetera. E che cosa è successo con i giornali, libero, ma anche così, della sera? Che hanno adottato completamente eh, la versione dell'ambasciata israeliana, dicendo e accusando questa organizzazione di essere terroriste. Si è formato un gruppo a livello europeo, che si chiama LSC European Defence, per valutare tutti i casi appunto di violazione dei diritti. E hanno denunciato, insieme ai nostri valenti studiosi come Tristino, Cristino Magnagnetio e altri, hanno denunciato i giornali di libero, eh, Foglia della Sera, eccetera, dicendo tutte le Ecco, su questo però, per esempio, c'è la paura dei parlamentari di <ride> parlarne, non perché, perché in questo caso ti metteresti contro i giornali. Quindi c'è un problema proprio anche di autocensura che ci si fa rispetto a quello che i giornalisti invece dovrebbero fare. E quindi, finisco qui per vedere Grazie Luisa. Allora, siamo messi così. Cornelia che io ho chiamato Camilla e... <risa> Una precisazione per Cornelia. Eccolo. E poi Laura. Ok, uh, thank you very much. Spend me? No. no, Spermi. Spermi. Spermi. Spermi, no. Spend Il mio, scusa. No, sì. Cornelia. no. Cornelia. è il mio. Thank you very much. Adesso. And, uh, all, Grazie, take per take prima take... cosa desidero dire mm -hmm. che non posso che essere d'accordo mm -hmm. con quello che ci ha detto Damiano. Mm -hmm è anche la nostra posizione, il gruppo di sinistra al Parlamento europeo che collabora molto vicino e poi desidero dire grazie, grazie, grazie per il vostro lavoro questa è la base per il nostro lavoro in quanto parlamentari europei se mi si chiede cosa possiamo fare io rispondo abbiamo bisogno di una collaborazione molto forte all'interno e all'esterno del Parlamento tutto quello di cui eh, noi ci occupiamo eh, viene portato all'interno del dibattito del Parlamento Europeo su base quotidiana se parliamo di Frontex se parliamo della violazione dei diritti. ai eh, eh, Queste sono le evidenze, le prove, gli esempi che avete dato e eh, per ah, me è importantissimo l'ultima frase, anche noi abbiamo preparato, Sì, diciamo ONG, è eh, una rete, è una rete, Morning, morning. ok, è abbiamo organizzazioni, network, di di respingimenti in Grecia, in Italia, uh, in, Italia, in uh, Croazia no? e in so altri paesi. Abbiamo anche and la seconda really edizione. Questo è this is che abbiamo what Abbiamo can show. Uh we got we, we we the, yeah. uh, night, to, is, uh we send it uh uh to this is also in uh in different uh and so on. Without you you can do anything <laughs> and, and um that's why we should speak about possibilities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 Abbiamo bisogno di un po' il e nostro e lavoro, che è perché quello che fate è la nostra base. Grazie, grazie. È impressionante la dimensione dei due libri. Grazie. È impressionante <ride> <ride> no, no, è... vuol dire il numero dei respingimenti Laura no, funziona rispetto a um, cosa possiamo fare eh, secondo me eh, possiamo provare a cambiare la narrativa intanto eh, uno, possiamo provare a cambiare la narrativa e probabilmente possiamo provare eh, a supportare anche i media per fare questo perché come vi dicevo eh, I media che provano diciamo, a fare un certo tipo di comunicazione vengono vantati, <ride> nel senso che poi appunto gli arrivano le, le guerre liberali ogni volta che eh, dicono cose che eh, non sono mainstream. Eh, quindi possiamo provare a sopportarle come? Chiedendo mh, ai governi di porre fine all'utilizzo di queste guerre liberali. Eh, possiamo provare a cambiare la narrativa come società civile quindi anche noi in prima persona, non noi qui dentro oggi perché già lo facciamo ovviamente però possiamo provare a convincere altre persone a indignarsi per quello che accade intorno a loro eh, a luglio anche si lancerà un'altra campagna globale eh, sul diritto di protesta eh, e quello che insomma faremo è provare a proteggere la protesta perché la protesta è sana, così come i difensori dei diritti umani sono sani e aiutano eh, diciamo, eh, il mondo ad andare nella direzione giusta, aiutano eh, appunto a, a tutelare eh, i diritti umani Um, quindi ecco, questo è quello che volevo dire, volevo dire un'altra cosa, scusate, cioè che in Italia si parla ancora troppo poco di difensori dei diritti umani, uh, è un tema che deve ancora penetrare, quello che Stiamo chiama East International sta facendo insieme ad altre 30 associazioni della società civile nell'ambito della rete indifesa difesa di, che si occupa di difensori dei diritti umani, è questo, cioè promuovere Uh, che cos'è un difensore dei diritti umani e provare a valorizzare il lavoro di chi di dei diritti umani in Italia e all'estero. Grazie. Grazie Laura. Il tuo intervento ha sollevato mani a non finire, ma adesso vi darò la parola. Prima la dimostrazione che nel nostro Paese non tutti i Salvini sono cattivi. Allegra Salvini, è un cognome che pesa molto. Qui c'è Against Criminalization of Solidarity, Allegra Santini. Allegra Santini, Europe Must act. E Vorrei fare una domanda a Cornelia Ernst e Daniel Crem, in quanto appunto membri della Commissione Libe, una domanda più contestuale riguardo appunto alle eh, possibilità legislative che abbiamo di cambiare, o forse sperabilmente migliorare il sistema di asilo eh, in Europa. Vorrei sapere come stanno andando le negoziazioni sul patto, qual è la vostra posizione, che cosa, eh, che cosa sta succedendo all'interno della Commissione e quali sono le posizioni dei vari eh, gruppi, anche, eh, che potrebbero essere eh, l'ago della bilancia di eh, portare avanti un, un, un nuovo discorso e una nuova, cioè un cambiamento di questi, di questi atti legislativi, eh, soprattutto per quanto riguarda il meccanismo di solidarietà che è stato proposto dal patto che non è proprio... Eh, solidarietà che noi qua. Grazie a te. Al approfitterei del fatto che Rosa aveva alzato la mano. ma non riesco rispondito. No. Ah, okay. allora, risponderanno dopo. No, no, dopo, perché sicuramente ci sono altri gli sì, facciamo rispondere a Rosa. Quello che, che, che, che, che mi spaventava che era la, se già non fossimo insomma, ma è questa denuncia sulla criminalizzazione dell'attivismo in generale, e che sia quello ambientalista, i cosiddetti comitatini, qualcuno dei detti e poi io ho detto la data, maggior ragione mi sento più, un po più o più capolare la pelle, quindi come si allarga un restringimento dei diritti umani anche pure nel fare, fare la protesta ma abbiamo nemmeno più il diritto di dissentire di e di protestare E però anche questo, è vero che ci sono diciamo, media che ci aiutano e qui la partecipazione attiva che deve la delega che non deve più bastare anche la delega nei confronti della, del rappresentante politico vado, al Parlamento europeo che sia nazionale comunale eccetera è che dopo il voto non finisce non è che ci rivediamo tra cinque anni è nei cinque anni bisogna fare a controllare e continuare a proporre. E in questo Parlamento Europeo c'ha una commissione particolare, la commissione Petition, abbreviato e il che accoglie una tarea di petizioni, l'architettismo e i diritti umani, dove trovi anche i parlamentari di gruppi politici, non ovviamente insomma, a mezzano come noi, che però cambiano visione, quell'altro aspetto importante, si rendono conto, sentendo dalla prima voce dei, dei cittadini, che cosa stanno subendo in ogni loro campo. E allora, quell quello strumento della dedizione delle commissioni parlamentari competition, il Parlamento Europeo si chiama così, sarebbe un altro strumento democratico di partecipazione da diffondere forse a tutti i livelli comunali, una... regionali e nazionali imparare quindi anche a utilizzare gli strumenti già esistenti a livello istituzionale. Fa petizione, allora, oh sì, grazie per, eh, per la possibilità di fare una domanda. Voglio fare una domanda alla Renzi di Amnesty, la quale ha è... detto che in realtà che ci sono un è, che partono giornalisti, di... però anche, la domanda è anche in Italia perché cioè io in Italia. Ah, obiettivamente non ho notizie di questo questo è sicuramente, sicuramente in Grecia ma c'è un, un altro regime del caso eh, poi è interessante quando si diceva del processo di involucrarlo mi sta parlando solo di giornali di Grecia, eh, qui apriamo un capitolo che per è un capitolo molto specifico che riguarda i media e eh, non, non però, mi interessava sapere, perché in realtà eh, io, per esempio, sono ancora il piede libero. <ride> cioè, è, ecco, quindi, non vedo questa... Io non lo direi così <ride> forte. No, no, io, posso no, posso no, intanto no, poter, ma non il piede libero. Cioè. <ride> io vorrei il basso, però... Grazie della domanda. Cioè, anche eh, eh. Come ti chiami? Ciao Ciao. Mi collego un po' invece al discorso dei fondi e sulla questione di indipendenza, pluralismo e autonomia, come facciamo come ONG italiane ad essere indipendenti dai ministeri essendo completamente regolamentati in modo diverso dal resto d'Europa. l'altro aspetto è, siccome ci troviamo, per fortuna, insomma, un in po' lungimirante, la questione di, di cosa ha creato quel precedente Stardini di Miti rispetto agli accordi legittimi che poi verranno rinnovati tacitamente nell'obbligo di ognuno, come facciamo a frenare questa deriva facendo sì che poi le stesse ONG, che sono sul campo estero, non vanno a, non vanno a gestire i fondi che considerano i rimpatri chiamati insomma, volontari, ma che così nella sostanza non sono e poi quelle forme di trattamento amministrativo, che sono violazioni e detenzioni disumane. Molto bene. Eh, altri? No? Se non do la parola ai nostri rappresentanti per la domanda che Allegra aveva posto. Damien, où on en est sur le pacte dasile D'abord, la proposition qui nous a été faite en septembre 2020 è très mauvaise. Moi, je l'ai dit, ma on est plusieurs à l'avoir dit au Parlement, che il y avait avant le règlement de Dublin, e poi maintenant, ça il être le règlement di Budapest. On va faire plaisir in en fait, al più duro dei sette e notamment alla politica Allora, a che punto siamo sull'impatto? Io, da a settembre, intanto la proposta che è stata fatta a settembre 2020 è una proposta che non, non ci piace per niente, non è per niente, probabilmente nella buona direzione, perché secondo me il rischio di passare da applicare. Eh, Dublino diventerà poi ora il patto di Budapest, cioè ci allineeremo sulla posizione di quelli che hanno la posizione peggiore in Europa. Depuis, on discute dei texti, ma on nous avait promis, puisque vous savez che ce texte nous a été présenté après l'incendio du camp de Moria en Grèce, e on nous avait promis: più jamais il n'y aurait di camp de Moria. E poi da allora si, si discute molto sui testi, e sapete che i testi si è cominciato a parlarne dopo l'incendio di Moria, e, e all'epoca si era detto mai più un fatto, una catastrofe come l'anestate. Ma di Moria c'è ancora ancora, con la proposizione del test. Perché? Perché sapere che il Reglemente du, du Blondi è il primo paio che è responsabile della domanda d'asile. E questo è il problema. Ma cazzi, con memoria purtroppo dobbiamo temere che ce ne saranno ancora altri perché, come sapete, Dublino impone che sia il primo paese di arrivo che deve gestire la richiesta d'asilo. E on è con Cornelia, nel même groupe di discussione, per rappresentare rappresentato il mio gruppo politico pour faire tomber ce règlement de du Dublin et cette responsabilité du premier pays d'entrée, parce que sinon on ne résoudra pas le problème. Et ensemble à Cornelia, ensemble à d'autres, nous sommes en train de faire en sorte que ce change, parce que nous ne pouvons continuer à laisser toute la responsabilité comme impose le règlement de Dublin au premier pays d'arrivée. Et aujourd'hui, les discussions sont extrêmement difficiles au point, où en ce qui nous concerne. On ne sait pas si on ne mettra pas un terme aux discussions très rapidement, parce qu'on ne peut pas s'en sortir aujourd'hui. Il y a ce point de, premier, de, de, de la responsabilité du premier pays d'entrée, mais il y a tout le point sur la solidarité. Mais la solidarité telle qu'elle est prévue dans le règlement, c'est une solidarité ce qu'on appelle négative. C'est-à-dire comment on va aider les pays à se débarrasser des migrants en les renvoyant chez eux depuis le pays où ils sont. Allora c'è l'aspetto, quindi il dibattito non sta andando molto bene, ehm, le cose vanno piuttosto male e eh, oltre all'aspetto di Dublino da risolvere c'è anche l'aspetto della solidarietà che è quella che però c'è oggi, la solidarietà dei paesi è quella che potremmo dire una solidarietà negativa eh, le istituzioni pensano a come aiutare i paesi a sbarazzarsi degli immigrati e non accogliano Io voglio passare accordi Comme on l'a fait avec la Turquie, comme on le fait avec la Libye, et pour nous ce sont des lignes rouges qu'on ne peut pas franchir. C'est impossible qu'on continue ce genre de, de, de, de, de décharge de responsabilité sur des pays tiers. Nous ne pouvons pas continuer à scaricare les responsabilités et à incaricare les pays terzi, et continuer à faire accords avec des pays comme la Turchia, la Libye, sur lesquels nous la responsabilité, sachant que les gens ne sont pas ici. Merci cioè, era, mi sembrava una bella chiusura anche perché c'è. Camilla, Cornelia. l'Onedia. No, guardate. Con l'Onedia. con ha parlato di questo. Beh, vari breve e potremmo veramente discutere oltre di questo. Non abbiamo obbiezioni per il retta. We have submitted a request with our application for relocation, yeah. in this direction. This is one is the last Maybe. Yes, I have a screening time, right? a screening for five until ten days uh, to screen where I am, uh, where no, I come no, forward, can I come in a uh, uh, you know, normal style procedure or in a short procedure where I have no remedy and you nothing? Know, you know, you know, Stupid! So, and she what has happened? Italy, Greece, all the, the countries of the external border, they have to show all that, and please Germany can say, oh, nice, say, do not you the yourself a gift from a year or more than you can... This is my point, yes, yeah. so we have to note that nothing, Uh, Dutting is, uh, is failed, we you know, we are fighting failed, yes, and in the shadow meetings, this is horrible. The conservatives uh, are, are, are stupid, I have to say that. They, they fight for this old Dutting regulations. Uh, and uh, the right-wing parties uh, in, in uh, the shadow meetings are fighting to leave the place no one in their countries. No no no no, no, no, no. and this is a point, what we have to do is, where are the, the, the country? Country? How can I work together with some community, when I say, yes, you are conservative, okay, but a uh, against your country? This uh, okay, we, we try more. This is a very, very hard feeling uh, in this uh, shadow meeting. And also outside of the shadow meeting, we have also to work outside of the shadow meeting. We need a lot of information from the region where you say, but if you do that, it's horrible, for my country. Uh, so, the shadow is a meeting of all, of all groups, uh, representative of all groups, uh, working uh, on this file. So, yes, and this is, um, yeah, it's a long way. We fight. The, the best case is we can improve it, uh, but uh, if not, we have to discuss the plan B. Then we have to. Um, so yeah. And, yeah. and that, yes, the why no, not, no, why no. not? so Council did it in the last legislature. We had prepared at the European Parliament a wonderful and really good proposal uh, on Daphne 4, the first dutty's time dutty's in our life, for my teenage We voted in favour, really, the left. The left, it's But uh, the council didn't negotiate with us, and uh, that's why it was, uh, was, uh, uh, this, this uh, proposal was out. And now we have to stupid new proposal. Uh, And we, we have to look to, to, how can we go for uh, strategic uh, in this negotiation. Where are our partners and all that, yes? This, was, uh, this one is one word only to the funds. We have a lot of funds, European uh, funds to support uh, uh, initiatives and whatever. In the eastern of Germany, many initiatives were established with European uh, funds. Yeah? So this is a way for more independence, but we know we have the member states, we have the region, and this is very, very hard. But I think we have the AMEF, Now only for Ukraine uh, people, this is not so fine. And I think we should also fight for a fund uh, on uh, integration uh, on the UTI level. Yeah, and we have also but other, uh, a lot of other um, possibilities uh, on, on funding. And, uh, I think maybe it would be helpful to discuss it in a better way than we can find solution. Thank you, Cornelia. Thanks. Wow. And can I just say on the funds that the Greens are right now developing um, online budget funding tool just to ease up your life and make it easier for associations, for NGOs, but also for municipalities to exactly navigate within all this AMIF, I mean nobody knows what that is, right? So you will find that it will be launched soon online so that people can really navigate their way around the very complicated European funding series and we can send it around the first a person. Se eh, cioè si tratta di navigare, siamo messi <gresso> in via. <beta. tose> allora, c'è una risposta a Fabrizio. Mi può finire? Fabrizio, giusto? poi sei oh, il primo che becco voi. Laura. Allora anche ah, a proposito di cognomi non ci facciamo magari niente Laura Renzi è anche un suo internaiore è uno stimolo è uno stimolo c'è scusa Renzi la parola è di Suspetta allora per rispondere alla tua domanda, sì, certo il fenomeno da noi non è così sviluppato. Ma secondo l'articolo 21, ossigeno per l'informazione e federazione nazionale della stampa italiana, è un fenomeno in aumento quindi è qualcosa che diciamo, viene applicato anche in altri paesi. Da noi mh, si fritora Mucci eh, report, quindi nello diciamo scavo. nello scavo, quindi più eh, diciamo, situazioni di denuncia collegate alla. Aziende e a criminalità di un certo tipo. Per cui ecco, è chiaro che stand, non sto dicendo che adesso le corrette in arriveranno a tutti i giornalisti, anche non mainstream sui temi collegati ai diritti umani, ovviamente no, non è questo, però è comunque un qualcosa su cui fare attenzione, perché eh, se la Federazione Nazionale della Stampa Italiana eh, dice che comunque un fenomeno in aumento, evidentemente eh, hanno riscontrato un. Um, momento di questa di questo inizio. Grazie. Allora è l'una e 10, siamo solo in ritardo di 10 minuti, ma perché l'abbiamo accumulato dalla conferenza stampa precedente. Se però c'è ancora qualcuno che vuole aggiungere qualcosa, lo faccia loro, lo taccia per sempre. E... Niente, io lo ritengo, Guardolina che mi sembra molto soddisfatta. E siamo molto, sì, siamo perfetti no, ritengo che invece sia stato un lavoro utile quello di, di questa mattina è una cosa che, che diceva Luisa ma che ha detto un po' tutti, è questo sforzo che dobbiamo continuamente fare per uscire anche noi dal nostro specifico e avere la capacità di una osservazione più generale. Ma una volta fatta questa osservazione, il compito vero è quello, come dire, di metterci in gioco e in relazione. Perché anche il nostro mondo delle ONG a volte è venato da logiche un po', come dire, competitive. E questa cosa qua, cioè dobbiamo riconoscercela perché la dobbiamo combattere, perché non c'è peggior cosa del che il nostro mondo che nasce per la solidarietà e invece entra in competizione per motivi di più, di più dispersi. Quindi eh, viviamo anche un po' come un momento di auto-mutuo aiuto a superare i nostri limiti, le nostre visioni che spesso si focalizzano sulla nostra specificità e perdono di vista, purtroppo a volte, il contesto più generale. Perché questo è un problema? Perché così perdiamo, perché loro già sono forti. Ma se noi ci dividiamo, è l'obiettivo di una idea diversa, di un'affermazione dei diritti si allontana. Grazie a Mimmo di averci dato questa opportunità di trasmettere la nostra solidarietà perché è una solidarietà che ci serve, serve a noi perché la tua battaglia è la nostra battaglia. Grazie ai verdi europei che ci hanno dato questa opportunità, grazie a Nina e volevo ringraziare le nostre lavori di traduzione. che eh, intanto loro stanno lavorando e eh, eh, eh, la ringraziamo anche per questo. Ci attendono un quarto d'ora di rilassamento.